Mi hanno dato il compito di fare questa cassetta degli attrezzi parlando di email marketing per il turismo con MailChimp. In realtà il titolo è bizzarro perché ci sono delle cose, ehm, ci sono delle, delle buone pratiche dell'email marketing che valgono per qualunque settore e che semmai nel turismo sono sottoutilizzate. Eh, però di fatto non è che l'email marketing eh, funziona in un modo per l'e-commerce in un modo diverso per il turismo o le destinazioni. In realtà si tratta di cominciare a usarlo bene e uscire anche un pochino dalla, eh, così, dalla leggenda che, eh, visto che adesso sono più fighi i social, ci mettiamo tutti a vendere sui social. L'email marketing, l'email, la posta elettronica, sembra un po' old style, ma in realtà è quella cosa che tutti ce l'hanno e tutti la usano a differenza dei social network, che per carità vanno benissimo, ma sono un um, punto di contatto, um, come dire, eh, lieve ed episodico. Io nella mia timeline, nella mia bacheca Facebook, vedo scorrere tantissime informazioni, tantissimi messaggi da parte delle persone, è raro che mi soffermi con attenzione su qualcosa. Quelli a cui do il permesso di arrivare nella mia cassetta, nella mia inbox, invece, um, hanno con me un livello di confidenza diversa. Allora, riuscire a entrare nella cassetta, nella inbox delle persone è un impegno, è una, cosa, è una responsabilità e prendersene cura bene significa ehm, creare un punto di contatto che non è l'episodico eh, vedo qualcosa e poi me lo dimentico, ma è una relazione seria. Si tratta di passare dalla, eh, dalla relazione occasionale alla relazione continuativa come dice il mio, il mio guru personale, Avinash Kaushik. Allora, vediamo, per chi non mi conosce, io sono qua perché mi occupo da, dalla fine degli anni 90 di rete e di comunicazione. E avendo fatto un pochino di tutto in questi anni, eh, tranne probabilmente la progettazione grafica, per il resto ho, ho scritto codice, eh, creato siti, scritto contenuti, progettato campagne, eccetera, e questo mi ha dato un po' quella eh, visione, ehm, quella capacità di... Attaccare i pezzi l'uno all'altro, che è quello che cerco di trasmettere quando faccio i miei corsi, collegare le cose, collegare i puntini e capire che gli strumenti sono l'ultima cosa. Eh, questi sono i libri che ho scritto, ce n'è uno che sto preparando tutto sull'email marketing, ma la cosa che cerco di trasmettere tutte le volte che faccio formazione anche quando faccio consulenza è che lo strumento è irrilevante, è l'ultima cosa, cioè non è irrilevante, è importante ma è l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare. Eh, io dico sempre che la successione, la successione logica è POST, People, Objective, Strategy and Tools. Partiamo dalle persone, le persone innanzitutto noi, come siamo fatti noi e quindi troviamo un modo che ci si addice, un vestito che ci sta bene addosso. Non possiamo inventarci di essere qualcun altro e usare le cose come le userebbe qualcun altro e anche le persone con cui vogliamo parlare. stresso sempre il con, perché la comunicazione non è parlare a qualcuno, è parlare con qualcuno. Parlare con qualcuno significa innanzitutto ascoltare, perché se non ascoltiamo e non capiamo con chi stiamo parlando, eh, la nostra, il nostro parlare è inefficace. Purtroppo noi siamo viziati, come comunicatori e come aziende, da decenni di comunicazione unidirezionale. E abbiamo un pochino questo, questa roba in testa che imparare a comunicare significa imparare a parlare. Cazzata. Quando voi imparate una lingua, e voi lo sapete perché parlate con i vostri ospiti che sono stranieri, la prima cosa che vi serve è imparare a capire cosa dicono loro. Se voi pensate di saper parlare una lingua, ma poi quando i, i nativi eh, di quella lingua lì vi parlano non capite nulla, vi rendete conto che tutte le, le parole che sapete non vi servono a nulla. L'email marketing è apparentemente un mezzo unidirezionale hm? e questo è il motivo per cui viene usato spesso malissimo. Gran parte della posta che noi riceviamo nelle nostre caselle è spam, finisce automaticamente nel tab promotion di Gmail e lì non l'andiamo neanche a guardare. Il problema è che eh, spesso chi fa email marketing scrive senza leggere e leggere non tanto le risposte che arrivano, che in genere sono poche rispetto al numero di mail che si mandano, quanto i segnali e i dati che arrivano dai suoi strumenti. E qui arrivo People, Objective, capire perché lo facciamo, quindi darsi degli obiettivi, non apro, ehm, inizio a mandare una newsletter perché mi hanno detto che serve e quindi attivo il mio account e poi dopo non so cosa scrivere, finisce che mando gli auguri di Natale e di Pasqua, che sono quelle robe che la gente crea un filtro apposta per metterli direttamente nel cestino. E, ma mi faccio una... mi creo, eh, identifico eh, il punto a cui voglio arrivare e quindi creo un percorso, poi vedremo alla fine che cosa ci deve stare in questo percorso e una volta che ho definito dove voglio arrivare e che strada voglio percorrere, scelgo lo strumento giusto. Altrimenti si finisce per dire per l'email marketing, ah mi hanno detto che con MailChimp mi svolta la vita piuttosto che con MailApp, piuttosto che Contact Club, vanno tutti bene, tutti gli strumenti, ci sono degli ottimi strumenti per fare email marketing. MailChimp è uno di questi, per alcuni è lo strumento più perfetto che ci possa essere, per altri magari ne vanno meglio altri. Mm. Ma il problema è capire, se non sappiamo che cosa vogliamo fare, come siamo fatti noi, allora non riusciamo neanche a scegliere lo strumento giusto. Però è importante, è importante avere uno strumento, fare email marketing significa scegliere anche lo strumento adeguato. E, infatti io dico, a volte le persone, io trovo ancora della gente che manda le newsletter direttamente dal suo programma di posta, quindi mandano so, 200 newsletter in conoscenza nascosta, o peggio ancora, in conoscenza, e con il risultato di intasarsi la rete, di rischiare di essere blacklistato come azienda, o che, o che usa degli strumenti... Eh, di quelli, insomma, quelle robine gratuite che si mettono sul i plugin che stanno nel vostro sito Wordpress o Joomla e che vi permettono di creare una mailing list, quelle che tutti scrivono a tutti e rispondono a tutti e generano dei casini immensi e le persone non sanno come cancellarsi e voi non sapete chi ha aperto e voi non sapete se un indirizzo non è più valido perché la posta parte e non avete dei segnali di ritorno. Ecco, fare le cose gli strumenti sono l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare, l'ultima scelta che dobbiamo fare, ma è un passaggio che non possiamo saltare. Perché se facciamo uh, email marketing in maniera dilettantesca, um, sprechiamo tutte le nostre cartucce, sprechiamo il nostro tempo e sprechiamo anche il tempo di quelli che ci leggono. Quindi alla domanda devo proprio usare uno strumento, la risposta breve è sì e nelle prossime, Nei prossimi minuti cercherò di darvi delle risposte un pochino più articolate, un pochino più lunghe. Mi dispiace di non avere a disposizione ehm, una connessione internet eh, veloce, eh, attiva, che mi permetterebbe di farvi vedere dal vivo lo strumento, ma cercherò lo stesso di farvi capire perché, arrivati a casa, se non avete ancora eh, mai usato uno strumento di email marketing, dovreste andarvi ad aprire un account demo e provare a usarlo. Prima di farlo, però, volevo sapere una cosa: chi di voi manda newsletter ai suoi clienti, supporter, amici, sostenitori? Chi di voi usa MailChimp? Chi di voi usa un altro strumento, MailApp, Contact Lab? Benissimo. Allora, il primo motivo per cui ha senso usare un mailer è che un buono strumento di mailing ti protegge dalle tue, dai tuoi impulsi peggiori, dalle cattive tentazioni. La cattiva tentazione principale è quella di scrivere a tutti, abbiamo una, eh, un elenco, abbiamo la lista dei contatti di lavoro della nostra vita precedente e quindi la cacciamo dentro al nostro mailer e scriviamo a tutti. Oppure... Ehm, i clienti che sono arrivati nel nostro albergo li mettiamo tutti dentro e gli mandiamo la newsletter a prescindere. Allora questo non è solamente illegale, c'è tutta la normativa sulla privacy, c'è un sito che è quello del garante della privacy che è pieno di norme, eh, loro applicazioni, interpretazioni, quesiti, è una fatica incredibile leggerselo, io che, mentre scrivevo il mio libro, che non ho ancora terminato, ho dedicato un intero capitolo alla privacy e a un certo punto ho twittato che stavo, il mio lavoro in quel momento lì era tradurre in italiano la legge italiana. È un lavoro duro, qualcuno deve farlo, eh, in realtà alla fine quando riuscite a estrarre dal, dagli arzigogoli del legislatore eh, quello che intendeva dire una qualche parvenza di eh, costrutto logico e anche sensato la trovate. E la regola base che riguarda l'email marketing, a cui il garante ha dedicato eh, dei documenti specifici, c'è anche proprio una, ci sono delle linee guida sull'email marketing e lo spam. La prima regola è che per scrivere a qualcuno e mandargli informazioni sulle vostre attività dovete avere il suo esplicito permesso per farlo e su questa regola non ci sono eh, come dire possibilità di interpretazione lasca è previsto che se uno è già stato vostro cliente e voi lo informate di servizi o prodotti che ha già acquistato o simili a quelli che ha già acquistato lo potete fare è un'attività che viene chiamata soft spam, quindi è spam, ma uno spam, come dire, ammesso, eh, purché gli diate la possibilità di cancellarsi. Allora, un buon mailer vi fornisce tutta una serie di strumenti che vi, mettono, che vi garantiscono eh, sul fatto che le persone a cui scrivete hanno veramente espresso la loro volontà di ricevere email da voi. Il primo di questi strumenti è il meccanismo del double opt-in. Double opt-in è quella cosa per cui io arrivo sul sito e scrivo, metto il mio indirizzo email per iscrivermi alla newsletter, non sono automaticamente iscritta ma ricevo un messaggio che mi chiede di confermare. Quando io spiego il double opt-in ogni tanto qualcuno dice eh sì ma è una roba macchinosa, poi la gente si dimentica e io dico sì però mi garantisce dal fatto che io non vado a scrivere l'indirizzo di eh, mia sorella per farle ricevere dello spam, ma sono proprio io, cioè l'indirizzo che metto per iscrivermi è un indirizzo che corrisponde a una casella che effettivamente leggo io, ricevo io. Quindi il double opt-in è una garanzia dell'identità di chi si è iscritto e della sua volontà esplicita di ricevere messaggi da voi. Se, non vi, se continua a sembrarvi troppo macchinoso, Guardatevi questo grafico, che è un grafico che è l'estrazione, l'analisi statistica di alcuni miliardi di newsletter mandate attraverso MailChimp. MailChimp ha più di 4 milioni di utenti in tutto il mondo e quindi spedisce ogni giorno milioni e milioni di messaggi mail. E ogni tanto eh, nel blog di MailChimp ci sono questi post meravigliosi di analisi dei dati, e ne è uscito uno qualche settimana fa, particolarmente interessante, che analizza come varia l'engagement degli iscritti rispetto alle newsletter a cui, sono, a cui si sono iscritti loro stessi. Vedete, com'è naturale, le persone, dopo un pochino, aprono di meno e cliccano di meno. È nella natura delle cose, all'inizio una cosa ci sembrava interessante, ci siamo iscritti, le prime newsletter le leggiamo tutte, poi a un certo punto ci scriviamo ad altre, i nostri gusti cambiano, magari la strategia editoriale di chi ci scrive non è particolarmente eccitante, quindi un, apriamo un po' di meno, clicchiamo un po' di meno. Non è che ci dobbiamo offendere quando siamo noi che scriviamo, è normale che succeda così. Però è bellissima questa cosa che fa vedere, eh, che mette a confronto le dinamiche di engagement delle newsletter che adottano il double opt-in e di quelle che invece adottano il single opt-in. Perché anche con MailChimp è possibile eh, saltare il passo del double opt-in. Ecco, vedete, chi usa il double opt-in chi fa una newsletter col double opt-in ha dei tassi di apertura e di click doppi degli altri. Quindi, se fate scegliere esplicitamente alle persone e non le ficcate dentro a forza, magari ne avrete un pochino di meno, ma quelli che avete aprono di più e leggono di più. Sono quelli che vale la pena di avere. Se dentro a una, a una mailing list avete delle persone che non vi aprono mai, forse, forse vi conviene toglierli cancellarli voi, scrivergli, sei proprio sicuro di voler restare con me, perché io ti cancellerei. Se invece vuoi continuare a ricevere le mie, i miei messaggi, dimmelo o dimmi magari che cosa ti interesserebbe leggere. Un'altra cosa che vi aiuta è che con un mailer, con un buon mailer, e in particolare con MailChimp, tutte le vostre newsletter partono corredate dei link per aggiornare i propri dati, ma anche per cancellarsi della newsletter. Voi dite... Devo aiutare le persone a cancellarsi? Sì, se qualcuno se ne vuole andare non cercate di tirarlo per la giacca e trattenerlo, lasciate che se ne vada, perché se gli mettete anche degli ostacoli, già lui si è stufato di voi. Se quando clicca, cancella, se deve scrivervi le motivazioni per cancellarsi o se deve rispondere a un questionario di 10 domande per cancellarsi, non solo... Si cancellerà lo stesso, ma si arrabbierà anche e se proprio è difficile cancellarsi, a me è capitato di ricevere delle newsletter dove il click cancellami mandava una pagina di errore, che cosa faccio io? Le segno come spam, ma non lo faccio solamente io che sono notoriamente una stronza, lo fanno in tanti perché è più semplice, se cancellarsi è difficile cliccare su marques spam è facilissimo. Il problema è che più persone cliccano su Market Spam in una vostra newsletter e più cala la vostra probabilità di essere letti, più voi diventate uno notoriamente taggato come spammer. Questo significa che a un certo punto nessuno più leggerà le vostre email, perché voi finirete automaticamente nei filtri anti-spam direttamente a livello di server. Questo è, è un problema, per cui se qualcuno se ne vuole andare, Prego, magari con gentilezza, magari mandandogli un messaggio in cui dite eh, che capite la cosa, che vi dispiace, però con un sorriso. Anche con MailChimp potete importare le liste, quindi se avete tutto il vostro elenco clienti che vi tirate giù dal vostro eh, motore di booking, se avete il vostro gestionale con tutte le persone che sono passate dal vostro hotel e, hanno, e vi hanno lasciato anche l'indirizzo email, sì, li potete caricare ma fatene un uso controllato, fatene un uso discreto. Potete anche usare il meccanismo di import per fare delle cose magari più interessanti, eh, ad esempio per fare degli aggiornamenti. Se ci sono eh, le eh, dei vostri clienti che voi avete già caricato nella vostra mailing list, ma questo gruppo di vostri clienti ha partecipato a una visita guidata, mh, voi potete usare i meccanismi di import per fare un aggiornamento che li carichi direttamente in un segmento, in un gruppo di persone interessate a un certo argomento. È il meccanismo dell'aggiornamento attraverso la import. Ed è interessante perché vi permette di tenere allineati i dati che avete sul vostro gestionale e la mailing list che avete su MailChimp. E poi c'è uno strumento carino che pochissimi usano e che è il Chimpadedu, che è un'applicazione che funziona su tablet. Questa è una foto del mio, eh, del mio iPad e con Chimpadedu voi potete far sì che le persone si iscrivano direttamente on-site, quindi ehm, all'ingresso di una mostra, a un evento, nella hall del vostro albergo, perché fare compilare alle persone eh, il tristissimo bigliettino con l'indirizzo email? Fateglielo scrivere direttamente a video, c'è sempre il meccanismo del double opt-in dietro, loro ricevono nella loro casella il messaggio di richiesta di conferma e voi li avete fatti scrivere. Avete automaticamente l'autorizzazione a mandargli le newsletter e non dovete far ricopiare da nessuno eh, l'indirizzo email. Seconda motivazione per cui bisogna usare un buono strumento, perché tipicamente se usate uno strumento vi escono fuori delle newsletter un po' migliori. Migliori dal punto di vista dell'impostazione grafica. Questa è la videata di una di una pagina inspirations.mailchimp.com eh, che mostra una serie di newsletter create con MailChimp. Questa è una pagina che vi consiglio di andare a vedere perché è una carrellata meravigliosa eh, che vi fa vedere come con un po' di creatività e anche usando davvero i template base di MailChimp ma mettendoci dentro dei contenuti interessanti dal punto di vista del testo e delle immagini potete creare delle cose davvero belle. Non sono solamente belle fuori, sono anche belle dentro. Belle dentro significa che hanno un HTML che funziona bene. Eh, la newsletter, classica, fatta nel modo un po' pasticcione ehm, dei dilettanti è una roba scritta su Word, e un bel copia e incolla, copio da Word e incollo nell'HTML. Purtroppo. Uh, questa è un modo, una ricetta perfetta per scrivere dell'HTML che fa schifo, pieno di tag aperti, di tag inutili. Ora, questa roba qui, che probabilmente molti di voi non capiscono bene, è un pezzettino dei criteri utilizzati da Spam Assassin, che è uno dei più famosi filtri anti spam. E se ve la guardate poi con calma fra le slide che verranno pubblicate, l'HTML cattivo tag non validi, tag aperti, non richiusi, eccetera, è, una delle, um, è uno dei fattori che vi fanno accumulare dei punti spam. Più punti spam accumulate nella vostra tesserina e più rischiate di finire filtrati direttamente. Invece un template già preimpostato e validato, che funziona bene un po' dappertutto, vi permette di andare tranquilli e di occuparvi solamente di scrivere e di mettere le immagini nel posto giusto altra cosa estremamente utile è poter pianificare gli invii le newsletter partono nel momento in cui devono partire non nel momento in cui voi avete tempo di prepararle che di solito sono due, robe che non, due momenti che non coincidono non solo ma se avete dei destinatari che vivono in parti diverse del mondo MailChimp vi permette anche di mandargliela all'ora giusta rispetto al loro fuso orario, che è una cosa interessante, perché magari, ehm, soprattutto per chi lavora nel travel, poter impostare degli invii senza preoccuparsi della segmentazione, ma facendo sì che la segmentazione oraria la faccia direttamente lo strumento, è interessante per far arrivare il messaggio nel momento migliore per chi lo dovrà leggere. Questo argomento mi permette di collegarmi al motivo successivo. Uno degli errori che si fanno più di frequente è quello di spedire sempre lo stesso messaggio a tutti, un messaggio sempre uguale. In realtà le persone sono tutte diverse. Stamattina si diceva nel panel sulla cultura fa mangiare che non esiste più il pubblico, esistono i singoli viaggiatori. Allora, ciascuno di noi è diverso. Ora, è chiaro che fare email marketing... Non, non può significare che mando una newsletter diversa a ciascuno, perché allora tanto varrebbe scriverle a mano. Però è anche vero che non tutti i miei iscritti hanno gli stessi gusti, hanno gli stessi interessi. Io mi posso immaginare i diversi tipi di persone che sono iscritte alla mia newsletter. Io guardavo una, una newsletter secondo me meravigliosa, eh, un museo di Indianapolis, che ha nel modulo di iscrizione alcune domande che aiutano i curatori di quella newsletter a ehm, raggruppare le persone. Il Museo di Indianapolis ha dentro collezioni di arte moderna e ha anche un parco eh, meraviglioso, un giardino botanico meraviglioso è inserito in una dimora storica che ha un parco bellissimo e la newsletter eh, la, il modulo di iscrizione alla newsletter contiene una serie di domande eh, tipo, non so, ti interessa capire, eh, vuoi, vuoi conoscere gli eventi che vengono organizzati al museo? Vuoi sapere quando ci sono delle offerte speciali nello store del museo? Ti interessano le opportunità per le aziende di organizzare eventi privati all'interno dei locali del museo? Ti interessa il verde? Ti interessano le piante? Allora, questo mi fa capire che loro hanno analizzato il tipo di persone che possono essere interessate a ciò che loro scrivono e si sono creati alcuni personaggi immaginari ma ben di, distinti l'uno dall'altro, ci sono le persone che vanno al museo perché gli piace l'arte magari vivono a Indianapolis e ogni tanto ci vanno o portano i bambini o portano magari o so, ci possono essere gli insegnanti che sono interessati ai laboratori didattici alle cose per i bambini, ci possono essere persone che magari dell'arte non gliene frega molto però sono buyer e quindi sono interessati a fare degli acquisti eh, consistenti di articoli da regalo per la loro azienda oppure organizzano eventi e sono interessati al museo come location per questi eventi, ci possono essere persone che sono, non gliene frega niente dell'arte ma gli interessano molto le piante, il verde, eh, la botanica e sono interessati a sapere quelle che sono le iniziative specifiche che sono organizzate nelle, nella parte green del museo. Allora è importante immaginarsi quali sono le possibili motivazioni che portano le persone da noi se noi siamo una destinazione, probabilmente i punti di interesse che ci possono essere da noi sono tanti, e questo vale sia che siamo una località sia che siamo un hotel. Perché le persone arrivano da noi? Per il nostro hotel? Magari sì, ma più probabilmente per quello che ci sta attorno. Allora, quali sono i punti di interesse su cui noi possiamo fare leva? Una volta che lo capiamo, possiamo diversificare le nostre liste, possiamo creare delle liste diverse. Questo è un esempio molto banale. Un hotel che crea delle liste diverse per lingua. Perché creo delle liste diverse per lingua? Perché banalmente i forum di iscrizione, i messaggi, ma anche il tipo di frequenza, il tipo di messaggi che mando o la frequenza degli invii cambia e a ciascuno scrivo nella sua lingua. Oppure creo dei gruppi. Questa è una newsletter che faccio io per un progetto di formazione sulla calligrafia che porto avanti e nella mailing list di questo progetto ci sono dei gruppi che sono i corsi a cui le persone hanno partecipato e le iniziative a cui io penso che potrebbero essere interessate. Quindi quando scrivo, se devo fare il workshop avanzato, scrivo a quelli che hanno fatto il workshop di base, ma non a quelli che hanno già fatto l'avanzato. Poi posso definire dei segmenti, Posso definire dei segmenti, questa è la newsletter invece, la mia mailing list del mio blog, e ci sono, eh, io ho creato dei segmenti che raggruppano le persone che vogliono solo ricevere i post del mio blog via posta elettronica, quelli che si sono anche iscritti alla newsletter, quelli che sono solo iscritti alla newsletter ma non vogliono ricevere eh, i post del blog, quelli che si sono detti interessati al progetto Scriviamo a Mano, ma ancora non hanno partecipato a nessun corso, quando io faccio degli invii, non che io scriva tanto spesso la mia newsletter, a parte ovviamente mandare in automatico i post del blog, però quando io faccio degli invii ci penso, perché se devo mandare una newsletter che racconta quello che sto facendo e che farò in questo periodo, magari a quelli che già ricevono i post del mio blog la scrivo un po' diversa. Chi invece non mi legge sul blog avrà bisogno di più informazioni e magari potrò anche linkargli un post particolarmente interessante che voglio invitarli a leggere. Quindi usare i segmenti, usare i gruppi, eh, categorizzare le persone e scrivere cose diverse in base agli interessi che ci immaginiamo possano avere questi gruppi di persone, ci aiuta ad avere dei tassi di risposta migliori, perché l'importante non è scrivere tutto a tutti, l'importante è essere rilevanti. Anche se non scriviamo tutto a tutti, è importante che a tutti funzioni bene. Ed è importante soprattutto che funzioni bene anche su smartphone, perché oggi... Fra il 30 e il 40% delle email vengono lette da mobile. È impressionante il trend di ehm, utilizzo del mobile rispetto sia al web ma soprattutto alla posta elettronica. Perché adesso abbiamo tutti in tasca un uh, computer potente. E lo usiamo per fare quelle attività che magari ci occupano quei dieci minuti in cui stiamo ad aspettare un treno che non arriva. Mm. Eh, io guardavo eh, un anno e mezzo fa la percentuale di iscritti alla mia mailing list che leggeva la, la mia newsletter da mobile e stavamo sul 5%. Adesso siamo sul 40%. Quindi, negli ultimi, questo per dirvi che negli ultimi due anni ci sono stati delle, da questo punto di vista veramente una rivoluzione e lo stesso tipo di trend lo guardo quando analizzo le web analytics, quando guardo su Google Analytics con che tecnologia eh, i miei i visitatori dei siti navigano sul sito, vedo che la fettina del mobile che due anni fa era piccolina adesso prende un, un quarto, a volte anche un terzo dei visitatori e questo è eh, ancora più forte in quei siti che sono um, che parlano di, di una destinazione o parlano di una struttura turistica guardavo ad esempio le analytics della, del sito della Proloco di marina romea e, ed è incredibile come nel giro di pochi anni eh, le persone lo visitino ormai un terzo delle visite arrivano da mobile ma questo è ovvio perché quando io sono in vacanza guardo sul sito per vedere se c'è qualcosa. Allora, da questo punto di vista MailChimp è fantastico perché tutta l'ultima versione dell'editor e dei template è fatta mobile first, pensando agli smartphone, tanto che quando, questo è una, uno snapshot dell'anteprima, voi vedete da questa parte c'è la newsletter, un pezzo di newsletter così come appare, in un, su un desktop normale e da quest'altra parte invece c'è la stessa newsletter con il contenuto riorganizzato e i font leggermente ingranditi in modo che da smartphone si legga meglio e io tutto questo ce l'ho senza dover aver scritto una riga di codice perché è vero che io una volta scrivevo codice ma ormai se dovessi fare dei template responsive poi per posta elettronica sarei veramente nei guai invece qui ho dei template base già pronti in cui io semplicemente versando i miei contenuti ho qualcosa che funziona benissimo, a prescindere dalla dimensione dello schermo in cui lo leggo. E posso fare i test, che sono estremamente importanti. Posso fare i test direttamente mentre scrivo, anche vedendo eh, come vengono sostituiti i merge tag che ho impostato. Posso mandare dei test alle persone con cui collaboro, e anche a me stesso, in modo da vedere in vivo come sono le newsletter e anche da lavorare insieme agli altri e avere dei feedback su quello che stiamo scrivendo. E posso avere a disposizione uno strumento che è l'inbox inspector che mi permette di avere un'anteprima di come uscirà fuori il mio messaggio su mailer diversi e anche su um, device diversi. L'ultimo motivo per cui è importante usare un buono strumento è che ci dà i dati e il modo di migliorare. Questo è un pezzettino dei report che io ho a disposizione su qualunque eh, newsletter che mando. Io posso vedere quante persone l'hanno aperta, quante persone hanno cliccato, ma posso anche vedere chi l'ha aperta e chi non l'ha aperta. Quindi io posso estrarmi il gruppo delle persone che hanno aperto la newsletter mh, e magari dopo qualche giorno mandargli un nuovo messaggio. Con questo gruppo definire un segmento mh, e scrivere di nuovo a quelle persone, perché sono quelle che hanno mostrato interesse. Posso anche, senza insistere troppo, provare a mandare una versione diversa della newsletter a quelli che non hanno aperto. Posso vedere dalla mappa dei link, dei click quali sono i link che sono stati più cliccati. Posso anche vedere come stanno andando col tempo i trend delle aperture. Per cui se, eh, oh, cosa significa avere un 48% di tasso di apertura, è un dato buono o un dato cattivo? Dipende. Se la media del tasso di apertura della mia newsletter è 42,8, come in questo caso, 48,4% è un buon dato, ma se io avessi una media di aperture del 60% mi dovrei interrogare sul perché stavolta mi hanno aperto così in pochi. E se mi hanno aperto in pochi magari questo significa che ho scritto un oggetto della newsletter poco interessante e in questo mi vengono in aiuto gli strumenti per fare i test. Questo è il pannello di creazione, di invio di un ABI test in cui io posso creare una newsletter e provare a mandarla al 20 o 30 dei miei iscritti usando due versioni leggermente diverse della riga di oggetto. L'oggetto è uno dei fattori che influiscono di più sui tassi di apertura. Tutti noi riceviamo tantissimi messaggi, di solito apriamo quelli di persone che conosciamo e a cui teniamo o quelli di chi ci scrive delle cose che sappiamo già che ci interessano quindi la reputazione da una parte, e apriamo quelli che hanno un oggetto interessante, interessante che ci comunica qualcosa, magari che ci dà anche qualche anticipazione su quello che troveremo dentro, perché l'oggetto newsletter numero 2 del 10 febbraio 2013 mi costringe ad aprire, mm? e ma il fatto che mi costringa ad aprire non è di per sé buono, è un fastidio, è una perdita di tempo, è un qualcosa che che magari non mi fa neanche venire voglia, quindi vedere attraverso gli abitest quali sono gli oggetti che funzionano meglio mi permette poi di usarli per farmi aprire di più. Uno dei motivi per cui, eh, il motivo, io lo confesso, il motivo per cui io ho iniziato a usare MailChimp era che all'epoca aveva un piano 500 indirizzi completamente gratuito. Adesso il piano Forever Free è arrivato a 2000 indirizzi in lista e fino a 12.000 email inviate al mese. Quindi una piccola struttura, un freelance, chiunque abbia una mailing list piccolina può fare email marketing avendo a disposizione quasi tutte le funzionalità di MailChimp completamente a gratis e questo ovviamente è un bel punto di forza soprattutto per insegnarci a usare uno strumento ben fatto e, e a giocarci un po' ovviamente arriva il momento in cui le mailing list crescono o il momento in cui abbiamo ehm, voglia io ad esempio adesso sto eh, appena finirò di, di impiegare tanto tempo a scrivere il libro e avrò un pochino più di tempo per me, attiverò il piano a pagamento anche se ho neanche mille iscritti, perché voglio sperimentare io con la mia mailing list alcuni dei giochi a disposizione dei, pieni, dei piani pay. Però voi che fate turismo, io spero che abbiate o che avrete ben presto più di 2.000 iscritti in lista. A questo punto pagate per il servizio, che è una cosa buona e giusta. Eh, in realtà quello che pagate con MailChimp, ma ripeto, con uno qualunque degli ottimi strumenti di mailing che ci sono a disposizione sul mercato, è abbondantemente ripagato dalle utilità che ne avete. Non pensate di risparmiare se vi risparmiate quei 200, 500 1.000-2.000 euro all'anno per un buon mailer. Io ho avuto dei clienti che usando un buon mailer, nella fattispecie non era MailChimp, sono passati da un invio di newsletter cartacea, che per loro significava 15.000 euro fra stampe e postalizzazione all'anno, a 2.000 euro all'anno di canone. E non solo hanno risparmiato de dei soldi, ma attraverso l'uso della di una buona segmentazione e attraverso l'uso di uno strumento ben fatto, ben costruito, sono riusciti a migliorare la qualità della loro comunicazione, perché sono riusciti a segmentare i loro iscritti e invece di avere ogni 15 giorni l'assillo di dover stampare una fanzine di carta che arrivava uguale a tutti e probabilmente restava a prendere polvere sulle scrivanie de, dei loro iscritti, loro hanno cominciato a mandare a ciascuno le cose che gli potevano interessare di più quindi hanno avuto dei tassi di apertura in crescita costante, dei click-through sul loro sito molto importanti, hanno speso di meno, però qualcosa hanno speso, perché gli strumenti mh, per essere fatti bene richiedono tanto lavoro. Però ritorno, ritorno alle cose che dicevo all'inizio, non è mai lo strumento. MailChimp, io ritengo che sia veramente un ottimo strumento di mailing, ma ce ne sono di altrettanto buoni. E prima di decidere di sposare MailChimp, provatene anche qualcun altro. Quelli che non hanno un piano completamente gratuito, molto probabilmente hanno quantomeno un mese di demo gratuita. Quindi attivateli, provateli, fatevi fare una demo se non hanno la demo attivabile dal sito. Cercate di capire quale può essere quello che fa per voi, ma soprattutto fatevi un piano per come usarlo. Quando dico fatevi un piano, dico soprattutto fatevi un piano editoriale, perché quando voi cominciate a scrivere, siete come una rivista, Scrive, date, fate una promessa alle persone, la promessa è quella di mandargli dei contenuti interessanti. Purtroppo, questi contenuti, sono, eh, per, molte, per molte aziende, fare email marketing significa rompere continuamente le scatole ogni volta ai loro iscritti dicendogli compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, compra, non è un piano editoriale interessante, compra, compra, compra, è una gran rottura di scatole. Un piano editoriale che funziona è un piano editoriale che è fatto in buona parte da qualcosa di interessante, qualcosa di interessante per me e per voi, perché sia qualcosa di interessante, deve essere qualcosa che, che conosciamo bene o che ci viene voglia di, di, di conoscere meglio. Sono le storie, sono le curiosità, sono che cosa sta succedendo nel, nel territorio dove io magari ho l'albergo. Se io ho un hotel e ho, paura, ho un hotel nel paesino A e ho paura a raccontarvi le iniziative che ci sono nel paesino B, a 20 km di distanza. Io sono un coglione, perché non è che nascondendovi le cose che succedono a 20 km di distanza vi convincerò l'anno prossimo a tornare da me. Voi l'anno prossimo andrete da qualche altra parte, perché qui da me avete passato una vacanza in cui vi siete rotti le scatole. Se invece io sono tanto intelligente da capire che, diventando la vostra guida della mia terra, vi aiuto a scoprirla meglio, vi aiuto ad appassionarvi, vi aiuto a diventarne anche voi un po' parte, allora voi tornerete da me. Magari non è detto che torniate da me subito l'anno prossimo, magari tornerete in questa terra e andrete da un'altra parte, ma parlerete bene di me. Se non tornate da me presto, molto probabilmente mi manderete qualcun altro. Allora sono le storie che funzionano, sono i contenuti interessanti e sono eh, tutte quelle... Eh, cose che io conosco per quella che è la mia esperienza di vita, di lavoro, di conoscenza di un territorio e che vi posso regalare per rendere la vostra vita un po' migliore. Ora allora, se il vostro piano editoriale è fatto in buona parte di questi elementi, ci sta benissimo che ogni tanto dentro ci sia un compra qualcosa, perché lo sanno tutti che voi siete. Eh, di questo vivete. Ma se evitate di mettere il compra per primo, lo fate diventare una conseguenza naturale del fatto che avete creato una relazione, una relazione interessante, una relazione utile e una relazione viva. Questo è l'ultima slide, è sempre un report di MailChimp che fa vedere come um, varia l'engagement per, per settore e fa vedere che Vedete, queste sono le newsletter di e-commerce, mm? le newsletter dei coupon. Mm? Allora vedete che all'e-commerce mi iscrivo e all'inizio apro perché magari ho un vantaggio, ho lo sconto, ho l'articolo che mi ha interessato e che quindi voglio vederlo. Dopo un pochino mi annoio. I coupon giornalieri partono già più in basso e comunque scendono. Le newsletter editoriali, media and publishing, le newsletter di contenuti, partono più alte di tutti e continuano a mantenersi alte. Quindi se mi sono iscritta a una newsletter, perché da questa, da questa newsletter mi arrivano delle storie, mi arrivano dei contenuti, non mi arriva solamente una richiesta, una sollecitazione ad acquistare, il mio interesse si mantiene più alto nel tempo, ovviamente nella misura in cui chi scrive è capace di continuare ad alimentare un piano editoriale fatto di storie e fatto di utilità. Io davvero mh, vorrei... Ehm, tutte le technicalities dell'uso di MailChimp eh, le ho raccontate in, in un ebook che mh, eh, si può acquistare e, e spiega passo dopo passo eh, le cose da fare per... Eh, avrei voluto farvele vedere dal vivo eh, ma ovviamente con le slide senza rete è molto difficile. Eh, quello che però davvero mi interessa far passare è che eh, gli strumenti vi servono per arrivare dove avete deciso di andare e quindi anche per scegliere uno strumento dovete farvi delle domande che riguardano la vostra strategia di base. È in questo che io trovo che il digitale sia un'opportunità favolosa. Il digitale in sé, io insegno cultura digitale, insegno strategie digitali, ma in realtà del digitale mi importa niente. Io sono contenta, Maffede Bages diceva la settimana scorsa, secondo me il 2014 sarà l'anno in cui internet smetterà di esistere. Ecco, io lo spero, lo spero anch'io, perché dobbiamo smettere di parlare di internet, dobbiamo smettere di parlare del digitale, dobbiamo ricominciare a parlare di strategia, di quello che vogliamo fare del perché lo vogliamo fare. Eh, c'era qualche tempo fa un imprenditore che ehm, ha partecipato a uno dei miei corsi eh, diceva ma io faccio fatica a trovare il tempo per fermarmi a pensare alle mie strategie eh, sui social media e io gli ho detto guarda che tu non devi trovare il tempo per pensare alle tue strategie sui social media tu devi trovare il tempo di fermarti e pensare alle tue strategie punto credo che uno dei grossi problemi di molti imprenditori italiani e magari anche di altri posti, ma io quelli italiani conosco, è che sono cresciuti in momenti in cui eh, per fare imprese, per vendere bastava esserci. Oggi non basta più. Oggi è fondamentale che noi troviamo il tempo di fermarci e di ragionare sul perché facciamo le cose e sul dove vogliamo arrivare, di creare una strategia. In questa strategia il digitale è importante e credo che veramente la cosa una delle cose bellissime del digitale è che visto che è una roba che fino a qualche anno fa nessuno conosceva, ci obbliga a fermarci e a cominciare a studiare, ma è quello che dovremmo aver fatto sempre. Chiunque fa impresa deve ogni tanto fermarsi e pensare a perché fa le cose, a come può farle in modo diverso, questo vale per il digitale, nel digitale vale per i social, vale per l'email marketing, vale per l'advertising, vale per il sito, qualunque cosa, ma vale più in generale per tutto quello che noi facciamo nel lavoro e anche un pochino nella vita. Vi ringrazio.